Ciao, bentornati, buona Pasqua, ecco lo stato in cui si trovava il Ferrari un mese fa. Buongiorno carissimi amici buona Pasqua a tutti in questo video voglio farti vedere visto e considerato che siamo chiusi dentro casa pare fino al 3 maggio e oltre un um, come io ho utilizzato determinati prodotti per lucidare eh, la Ferrari voi potete farlo da casa senz'altro e potete farlo eh, anche se non avete a disposizione degli attrezzi ultra professionali o magari un'officina come la mia vorrei consigliare di fare di ottenere un eh, risultato professionale, eh, utilizzando dei prodotti eh, non, non costosissimi. Okay. Allora, voi sapete che io ho carteggiato questa Ferrari con un platorello rotorbitale eh, da 75 mm con tre differenti eh, carte, questi dischi erano a partire dalla 1005 per andare alla 3000 e per andare alla 6000. Voi sapete che i dischi 3000 tagliano il graffio della 1005. E il 6000 taglia il, il, il graffio della 3000. La 1500 Trizac è progettata, è forata, in modo tale che sulla vernice trasparente va a tagliare quelli che sono i picchi della vernice. Quindi quell'effetto buccia d'arancia che può piacere se è della casa madre, ma che può piacere meno se l'ha fatto qualcuno eh, eh, che è venuto male, per esempio io. Questa carta 1500 va a dare un gloss più paro ok e quindi vedrai dopo aver carteggiato che cambia l'opacità del, del trasparente, cioè il trasparente diventa opaco quindi dici oddio che cosa ho fatto, ho fatto un, un disastro, ma non è così, eh, devi solo stare attento a capire quanta vernice hai a disposizione per non andarla a scoprire ma quello è un altro paragrafo e ce ne parleremo più tardi, quindi io vado a tagliare la buccia d'arancia e la mia carrozzeria poi diventerà uno specchio. Perché diventerà uno specchio? Perché passerò dalla 1500 alla 3000 e poi alla 6000. E avrò un gloss, andrò a tagliare ulteriormente. Quindi il compound con una pasta tipo McGear e un tampone con una capacità di taglio più alta andrà a togliere l'opacità che ha generato la Trizac. E poi nella fase finale di polish, quindi parliamo di una pasta come potrebbe essere quella della Honey, la 3 Finishing Compound che trovate in eh, un link in descrizione che io compro sempre da Andrea di Carker. Eh, lucidata con un tampone per esempio quello bianco della Rupes che ho a disposizione io che è il più morbido in assoluto, quello per la finitura, ecco con il procedimento che ho appena detto vado a donare una lucentezza alla carrozzeria strepitosa ho fatto dei video dopo vedremo com'è a togliere lo scotch dunque da qui a qui vediamo sul riflesso della luce se notiamo differenza allora quello che vedo io qui si è ravvivato ancora di più il colore è diventato più rosso meno arancione Qui siamo nella zona del polish e qui no Io ad occhio nudo vedo una differenza importante Il platorello ti serve per forza, quindi potresti pensare di utilizzare un platorello del genere che io ho già fatto vedere in un precedente video della Dexter, costa 50 euro ed è rotativo. Rotativo che cosa vuol dire? Che gira su se stesso e sull'asse del mozzo centrale. Eh, ma non è roto orbitale quindi non compie un movimento ellittico sulla stessa asse ma semplicemente gira su se stesso io consiglio sempre di usare il pelatorello rotativo a una velocità eh, tra uno eh, che va tra 1 e 2 perché le ripetizioni al minuto di questi attrezzi qua sono molto più alte di quelle che può avere un oggetto professionale come il bigfoot il 21 della rupes innanzitutto buona pasqua che ci siamo siamo arrivati finalmente purtroppo in questa situazione e ovviamente c'è bel tempo mi allaccio a quello che poco fa vi ha detto eh, matteo relativamente alle lucidatrici il mio consiglio eh, visto che comunque ci lavoro eh, vi consiglio di eh, orientarvi su delle lucidatrici rotorbitale, soprattutto se siete agli inizi eh, e volete prendervi cura eh, nella totalità della del danno dell'auto quindi se ci sono dei difetti che hanno bisogno di essere rimossi con la lucidatrice il mio consiglio è di utilizzare una lucidatrice rotorbitale ci sono diversi tipi di lucidatrice sul sito nostro le troverete di diverso tipo abbiamo le Rupes o abbiamo anche delle lucidatrici più economiche però sono comunque lucidatrici che vi permettono di lavorare in totale sicurezza nelle situazioni in cui avete veramente poco poco budget per acquistare una lucidatrice e eh, nel, diciamo, in commercio ci sono eh, principalmente a basso costo le rotative, il mio eh, consiglio è di fare molta attenzione alla velocità della lucidatrice. Perché? Perché non vi dovete confondere tra lucidatrice per carrozzeria e, e smerigliatrice. Quello che dovete fare attenzione è, come dicevo, la velocità che deve essere in circa a velocità 1 dai 750 ai 850 questi sono i giri minimi che quella lucidatrice deve fare questo perché vi consente di spalmare il, il prodotto senza avere un surriscaldamento della superficie e senza avere poi quel danno della bruciatura che è molto facile purtroppo avere con la lucidatrice rotativa ma soprattutto la lucidatrice rotativa vi lascerà degli ologrammi che sono quelli che voi noterete ogni volta che portate la vostra auto a lucidare in carrozzeria e successivamente loro non rifiniscono con una rota orbitale. A questo punto il mio consiglio è quello di prima. Compratevi una rota orbitale, così fate il taglio e la finitura con un'unica lucidatrice. Perché è pericoloso da usare un platorello rotativo? Perché gira molto velocemente, il tampone si scalda tanto e se noi non siamo abbastanza rapidi nello spostarci, andiamo a scaldare troppo la vernice se la scaldi troppo e ci lavori intensamente e quindi ci fai più di tre passaggi un stesso punto e ripetutamente vai a strappare la vernice, una volta che hai strappato la vernice te puoi pure buttare alla finestra dobbiamo avere la, la certezza che con un oggetto del genere che è uno spessimetro che potete reperire, reperire su Amazon o anche da Carcare Andiamo a fare un controllo dei micron dello spessore di vernice che è praticamente lo spessore che c'è tra la vernice e la lamiera, in questo caso vetro resina o alluminio o metallo, ogni carrozzeria è diversa da, da un'altra e quindi vabbè l'importante è che lui ci dice quanto spessore c'è, se abbiamo sufficiente vernice possiamo comunque abbassare il tetto no abbassare noi andiamo a abbassare lo spessore della vernice andando a lucidare perché per togliere i graffi dobbiamo abbassare quello, quello spessore e trovare la vernice quella mh, viva che sta sotto protetta no andiamo a scavare però se scavi troppo poi scopri la vernice e sei, e sei fregato e questo del, della ferrari per esempio è un lucido diretto lucido, lucido diretto è una vernice che come vedi è già lucida tu la applichi con due o tre mani ed è già rosso già rosso lucido così mentre per esempio nel caso della subaru qui noi abbiamo una base opaca che è il blu classico della subaru dopo che eh, spruzzi il, la base opaca puoi dare due o tre mani di trasparente che successe anni fa eh, quando ero proprio un pirla e non capivo nulla vedi questa cosa qui questa è una, una parte che io ho scoperto andando a lucidare la macchina soprattutto dove ci sono queste venature, vedi? Questi tagli un po' dove il platorello interviene con più facilità, perché è un, praticamente un piccolo angolo. Ok, in questi piccoli angoli bisogna stare sempre sempre molto attenti, anche per esempio qui sulla Ferrari, vedi, se io vado a intervenire qui con il platorello con forza potrei scoprire e tu ti prendi, ti procuri, se non hai un platorello pneumatico o un compressore. Vedi questo? Questo è un tamponcino di spugna che però si può anche chiamare tacchetto. Da Carcare sempre, madonna Andrea ce n'ha veramente una per tutti, puoi comprare dei tacchetti di eh, dischi abrasivi 3000 con un'interfaccia tipo questa, vedi che è un po' morbidina. Mm. E puoi andare a carteggiare il tuo cofano, i tuoi fanali, i tuoi fari o addirittura tutta la carrozzeria della macchina a mano ricordati sempre però di utilizzare l'acqua che può essere acqua demineralizzata o anche l'acqua del rubinetto, insomma non c'è molta differenza tu la bagni un po' anche il, il, il dischetto e con il tacchettino tipo questo, ora non è questo che avrà le dimensioni di 75 mm come il dischetto andrai a carteggiare il consiglio, è qui: questo è molto importante secondo me non devi carteggiare random come se scarabocchiassi devi provare a carteggiare a croce ok quindi se sto carteggiando in questo senso tirerò sul il tacchetto e carteggerò a 90 gradi proprio un angolo di 90 gradi oppure andrò a seguire un po' quelle che sono le curve della vettura perché mi dirai Matteo ma che stai a dire? perché comunque quando carteggi, anche se la 3000 non lascia tanti segni, non lascia tanti graffi se forzi un po' e quando non hai un tacchetto comunque con le, con, le, con le mani, con le dita tra le dita spingi, fai pressione in un punto più che in un altro perché non è, le tue mani non sono una superficie piatta quindi quando io vado a spingere così, vedi, potrei fare questo e magari vado a creare dei segni proprio dove le mie dita spingono di più con un tacchetto tipo questo qui, la superficie è piatta Okay, e vado a dare una carteggiatura più omogenea. Nel caso io carteggiassi random, come dicevo prima, scarabocchiando, e il graffio della 3000 si vedesse dopo che vado ad applicare compound e polish, è meglio che si vede un graffio ordinato, quindi un graffio fatto a croce o un graffio che segue le curve della, della vettura, piuttosto che uno scarabocchio. Ti devi lucidare la macchina. Asciughi bene tutto e ti procuri un platorello che sia... Come ho detto prima, orbitale o rotativo. Se è rotativo, quello economico, almeno però procurati dei tamponi professionali come possono essere quelli della Rupes, quelli della Oney. E anche qui seguiamo i consigli di Carcare. Con il rotativo cerca di non soffermarti troppo nello stesso punto. Cioè fai uno, due, tre passaggi ma controlla sempre anche con il dorso della mano se la superficie della della carrozzeria è troppo calda se il tampone si sta scaldando troppo e cerca sempre di porre la massima attenzione per non andare a strappare questo con il rotativo con il Rupes è difficile veramente cioè io sto lì anche con la lana che è al massimo della velocità che, che, che taglio ma non, non si scalda mai più di tanto la carrozzeria e quindi sono più tranquillo ti devi procurare una luce che possa essere una scan grip anche quelle che si mettono in testa oppure una qualunque luce ragazzi insomma l'importante è che la zona che state, che state lavorando sia illuminata nel mio caso che ho l'attrezzatura e che questa comunque è una Ferrari che era messa in condizioni come sapete pietose sono intervenuto drasticamente da, da, da, da, da, dai fari ai fanali tutte le fiancate, cofano, tetto vabbè ho utilizzato 1500, 3000 e 6000 tutte a platorello dove non arrivavo andavo con le mani e ho fatto un lavoraccio estremo poi ho passato compound con un disco eh, con un tampone con una proprietà di taglio alta in lana e ho ridonato un po' di brillantezza alla macchina oggi ho fatto un pezzetto del cofano con il finishing compound il tampone bianco per farvi vedere quello che è il risultato adesso applicherò la cera e... come detto siamo eh, quasi alla fine e quello che abbiamo pensato è di applicarci sopra una cera perché abbiamo, abbiamo deciso di applicarci la cera? perché la cera è una eh, protezione naturale che va a risaltare la brillantezza della, della vernice in questo caso abbiamo un rosso Ferrari che verrà un rosso caramella un rosso glossy infinito e quindi con ehm, una buona protezione che dura all'incirca un mesetto un mesetto e mezzo nell'utilizzo quotidiano. quindi questa Ferrari sarà protetta invece per molti molti mesi adesso andiamo a fare un 50 e 50 con questa cera e vediamo l'effetto come prima cosa andiamo ad agitare bene il prodotto Poi prendiamo un tampone morbido e facciamo una bella X sopra, mettendo comunque poco prodotto. Prendiamo il tampone, lo pieghiamo in modo di stendere tutto quanto il prodotto sulla superficie e lo andiamo a passare in questo modo. Movimenti circolari. mettendone veramente poca sulla superficie perché più noi carichiamo di prodotto e più ne sprechiamo perché fondamentalmente il prodotto che basta è quello che si attacca alla superficie quindi tutto quello che è in più quando noi passeremo il panno in bico ce lo porteremo via quindi un velo leggero leggero al massimo lo applichiamo due volte però senza caricare eh, troppo la mano e, e poi aspettiamo due minuti e andiamo a rimuovere col panno in microfibra. Basterà passare il dito sopra alla cera e rendersi conto del risultato. Se si vede ancora un po' di umido sulla superficie, vuol dire che ancora dobbiamo attendere. Se, come in questo caso, si è pulita totalmente la superficie, e quindi vediamo il colore della, della carrozzeria, è ora di poterlo rimuovere. A parte da qua U uh -huh. uh. Sì si sì, vedo completamente il video. A zoom a invece più uh -huh. ecco. Vai. Uh. Assolutamente sì No no ma si vede molto bene anche da qua Seguitemi anche su Instagram perché ogni giorno pubblico delle storie di quello che ho fatto durante, durante il giorno. Però non, non, non mollate YouTube perché è qua. Che io faccio tutto YouTube Ok? YouTube e le storie su Instagram Ragazzi questo video termina qui Spero sia stato utile Fammelo sapere mettendo like se, se no, in questo canale Iscriviti Stiamo crescendo Sono contento Buona Buona Pasqua a tutti Buona Pasquetta pure per domani E noi ci vediamo entro giovedì Per il video epico del Ferrari Vi voglio bene Ciao ragazzi